buonasera a tutti carissimi amici della pagina e del canale delle termopili nonché della mia pagina è un po' di tempo che non ci vediamo siamo stati un po' impegnati nelle elezioni amministrative che devo dare devo dire a Militello insegnano sempre qualcosa ma magari questo sarà l'argomento di qualche altra puntata di analisi politica col senno di poi in qualche altro momento oggi presento Due cari amici della nostra pagina che spesso sono stati ospiti, eh, l'avvocato Piero Lipera. Buonasera a tutti, e ovviamente il nostro esperto della pagina culturale Salvo Carcò. Buonasera, buonasera a tutti. Reduce dalla presentazione del suo libro. Eh, presentazione che ha avuto un, un ampio riscontro della stampa locale abbiamo condiviso anche sulla pagina Le Termopili chi è interessato può approfondire l'argomento guardando le interviste eh, allora la prima domanda eh, a Piero Libera considerando il tema della serata cioè un anno dopo una puntata simile che abbiamo fatto sia con Piero che con Salvo su, su Draghi sul eh, sulla nomina presidente del consiglio che noi delle Termobile avevamo anticipato già nel 2019 sarebbe avvenuta e ci chiedevamo secondo i diversi punti di vista se sarebbe stato un bene o un male assoluto io ovviamente chi conosce la mia storia lo sa eh, non, non ho mai avuto fiducia nella persona di Draghi per me era un male assoluto però noi diamo spazio a tutte le opinioni ora un anno dopo vedremo un po' oh, di tirare le somme di quello che è successo prima però di entrare nel vivo dell'argomento eh, avevamo lasciato Piero Lipera come alto dirigente della Lega qui in Sicilia eh, e ora lo troviamo eh, che ha abbandonato il partito non so se in polemica più o meno eh, veemente, magari ci spiegherà <coughs> le sue ragioni adesso, quindi ehm, parlaci un po' di questa tua esperienza nel, nella lega e poi se vuoi puoi introdurre direttamente il tema Draghi. Io abbraccio mh, il, le, la causa leghista quando tre, quattro anni prima della pandemia Matteo Salvini dimostra di essere l'unico leader sensibile verso tematiche che francamente mi stanno a cuore ovvero teorie di macroeconomie segnatamente il sistema monetario e essendo io un oggi si dice neo chinesiano in realtà keynesiano to non neo e quindi ritenendo che la spinta alla crescita della società non può avvenire solo attraverso la delegazione al mercato <coughs> e che servisse sempre una mano pubblica che governasse gli eventi economici micro e macro quindi ritenendo eh, la Lega nel momento in cui arruolava fra i propri deputati Borghi e Bagnai che sono i più importanti cantori delle teorie neo neogenesiane italiane ritenevo che fosse corretto sostenere quel movimento politico cosa che ho fatto anche conosciuto Salvini al quale eh, qualche anno addietro diedi un consiglio al, ci trovavamo a Taormina un famoso hotel e suggerì lui di abbracciare la causa del meridione, in particolar modo quello siciliano dicendo pubblicamente di essere a favore dell'apertura dei casino delle case da gioco in Sicilia perché a mio avviso, proprio detto da lui che è un uomo del nord, del profondo nord, e noi siciliani abbiamo sempre ritenuto che eh, in Sicilia l'impossibilità di aprire i casinò no, sia stata sempre dovuta alle lobby del, del nord, detto da lui avrebbe certamente acquisito maggiore credibilità. Non ha mai detto pubblicamente di essere a favore dell'apertura dei casino e quindi di investire su un'altra tipologia di turismo nel sud ma c'è stato tutto un percorso che via via si è sfilacciato all'interno della Lega quando la Lega a livello locale voleva portare avanti un, un progetto di una nuova classe dirigente cosa che ha cercato di fare in maniera fallace quando nominò Candiani un uomo di Varese, commissario della Lega e incominciò un arruolamento farsesco uomini che è vero che non siano mai affacciati in politica ma quando si si affacciavano non vedevo francamente le competenze e le professionalità che potevano portare in questa nuova organizzazione tant'è che poi arrivarono le amministrative e il partito si attestò al 2% nell'Isola. A quel punto la legua cambiò corso e ci fu un processo di transfughi così possiamo definirli quindi di apparati di potere, uomini dotati di proprie strutture che sono entrati all'interno della Lega, finendo una volta per tutte quella possibilità che una nuova classe dirigente, una nuova classe dirigente si intendono coloro i quali non hanno mai ricoperto incarichi di parlamentari, laddove lo hanno fatto si abbracciano al nuovo movimento per dare un aiuto, una spinta, non per essere... Di nuovi protagonisti e quindi poi è accaduto tutto quello che è accaduto l'incarico eh, a Nino Minardo che rimane un'amica un una persona di cui nutro grande stima e poi l'entrata dei successivi quattro deputati regionali il più famoso ricordiamo San Martino eh, nella nuova causa legist a questo si unisce oltre tutte le perplessità che sono andato via via elencando eh, criticità e sul piano della politica nazionale perché il sovranismo a mio avviso italiano perde la propria voce quando le proprie cause vengono abbracciate a livello europeo grazie alla pandemia si scopre finalmente che il mercato non è in grado di affrontare né l'emergente né di garantire una crescita ai popoli e finalmente a livello europeo, quindi non solo la Banca Centrale, ma anche il Consiglio Europeo e la Commissione Europea si decidono di stampare enormi quantità a fondo perduto. Quindi le teorie sovraniste vengono sposate durante la pandemia dal governo europeo. A quel punto non ha più senso, a mio avviso, sostenere il sovranismo monetario quando le politiche del sovranismo monetario vengono fatte proprie a livello centrale era lo sprone che serviva e infatti grazie a queste somme abbiamo potuto dare corso al PNRR alle successive progettazioni che hanno poi investito gli enti nazionali regionali e locali e a quel punto composto a una nuova crisi rinominato nominato per la prima volta Draghi presidente il consiglio in attesa di spendere i soldi di questo benedetto piano nazionale della resilienza e della rinascita a mio avviso sembrava più corretto mantenere questo governo per portarlo a fine mandato che sarebbe arrivato comunque nella primavera del 2023 ma non soltanto per una questione di mera tifoseria del governo perché chi fa politica sa benissimo che quando si riforma un nuovo governo si riformano per intero le dirigenze dei ministeri, il cosiddetto spoil system, quindi cambiare una squadra in corsa che sta seguendo uno schema e un progetto di realizzazione potrebbe a mio avviso rischiare di inceppare la macchina, lasciando perdere, ma comunque sono discorsi che vanno considerati e fatti, l'assoluta autorevolezza nel bordo europeo da parte di Mario eh, Draghi in questo momento di crisi evidente economica, prima dovuta alla pandemia, ora dovuta anche ai fatti della guerra perché possiamo girarci intorno ma l'inflazione è ritornata ad essere come quella degli anni Ottanta quindi non è ancora due cifre ma poco ci manca, è aumentata la benzina, sono aumentate le utenze, l'olio di semi è diventato una merce che prima costava 1,90 euro circa un litro, adesso si è più che è raddoppiato, ma così la pasta e tanti altri beni. Quindi la situazione è veramente seria. Non vedo eh, purtroppo nel centrodestra, devo riconoscere, la diffidenza va bene, saranno eh, giovanotti, se mi consentite, sono nostri coetani che in questo momento godono del favore delle masse. Ma a mio avviso, sia Salvini che la Meloni saranno messi finalmente sul banco di prova. E il povero Salvini quando si trovò al governo con un partito al 32%. Vi ricordate la famosa estate del papete? Ebbe la geniale idea di autosfiduciarsi. Oddio, se è questa la classe politica, il centrodestra, che ci porta Silvio Berlusconi. Era stato l'imprenditore più importante d'Italia, ma certamente non lo possiamo dire sul piano politico né sul piano statistico. Anche quando era governo pieno proprietario dei due rami del Parlamento, non è riformato, non è riuscito a riformare la magistratura. Tante leggi, veramente dobbiamo avere l'onestà intellettuale, intellettuale, di riconoscere che sembravano essere fatte più per difendere. I propri apparati che per interessi regionali, e alla bellezza di 86 anni si candida e già annuncia di voler presiedere il Senato. Faccio solo notare che il nostro Mattarella che vorrebbe andare in pensione, non ci è riuscito, di anni ne ha 81, 5 di meno. E già capisce di non essere eh, nel pieno delle forze per presiedere. Il, la, la presidenza della repubblica insomma il quadro è questo le mie opinioni non cambieranno le valutazioni poi faranno gli elettori a questo punto preferisco rimanere fuori da questo più che centrodestra se mi consentivi nei numeri è diventato un destra centro e quindi sul quale non nascondo tutte le mie perplessità una su tutte e mi preme che qui venisse evidenziate, il PD tramite Letta eh, propone l'istituzione dello IUS scuole, quindi l'acquisto della cittadinanza eh, per i bambini nati in Italia che termina il ciclo di studi in Italia. Francamente questa eh, proposta in me trovava piena condivisione, mio figlio eh, frequenta la scuola pubblica, nella sua classe ci sono ragazzi cinesi, cingalesi, senegalesi e parlano correntemente la lingua italiana come mio figlio, addirittura alcuni di loro anche meglio di figli di altri abitanti del quartiere, quindi su questa proposta che io francamente condivido in pieno, la nostra destra italiana si è scagliata con un secco no. La politica è un atto di amore, ma chi, vuol far, chi fa politica generalmente eh, ricorrere a un proprio coacervo di valori con i quali è cresciuto. Io sono di formazione cristiana e democristiana, da ragazzino frequentavo la parrocchia dal lunedì al lunedì e con quei valori mi sono formato e poi mi sono impegnato in politica. Su questi temi che secondo me sono cruciali, non so, lo sono stati già in passato, <coughs> sin eh, dai tempi dell'impero romano continua a essere eh, ciclicamente richiamati, oggi ci rinvesse a queste risposte bisogna dare a mio avviso delle opinioni chiare e se secche non sono messe eh, titubanze e io su questa materia mi trovo assolutamente distinto e distante dalle posizioni della destra quindi eh, mi, mi si allontana sempre di più verso una posizione centrista nella quale ovviamente mi sono nato e formato ti ringrazio per uh, il tuo intervento. Uh, chi mi conosce sa che probabilmente eh, mi trovo molto poco d'accordo, quasi per nulla con quello che hai detto, però eh, voglio, che, voglio mantenere così il mio ruolo un po' di arbitro. Mi sono limitato a dire così, un po' in cena quello che penso, ora magari darà la sua opinione salvo. Solo però ti vorrei fare notare, ma lo faccio con tutta l'amicizia che ci contraddistingue, in questo caso da posizioni diverse, senza nessuna vena polemica, che il papete eh, che tu hai criticato è un'operazione che è avvenuta quando tu eri eh, iscritto al partito e all'epoca non me ne parlasti male. E poi voglio dire che è offensivo, secondo me, nei confronti delle persone di destra, e mi rendo conto che questa è una posizione molto minoritaria, ma io la penso così, eh, definire questa classe dirigente da Meloni, Salvini, cioè, non parliamo poi di Berlusconi, come una classe dirigente di destra, perché per me di destra non ha quasi nulla. Cioè, <ride> cioè, questa è la mia personale opinione, non perché io desidero eh, questo, il ritorno. La destra, la destra è maggioritaria. Eh sì, eh, l'etichetta destra, ma nei contenuti dico non, non, esiste, non esiste la destra, non che io eh, desideri il ritorno delle camicie nere, non è questo il punto, ma di difesa dell'autonomia eh, dell nazionale, della, delle politiche nazionali. E della sovranità individuale nazionale. Io non, non vedo assolutamente nulla. Non si può ridurre il concetto di destra alla lotta all'immigrazione, che per carità ha una sua importanza. Eh, L'immigrazione clandestina sulla polemica. Eh, Comunque, no, passo la, la parola a Salvo e poi, sì. poi ti rido, vai, Salvo. Spesso sì. ti metto. Eh, no, io sulle opinioni, ovviamente sono opinioni personali, politici. non... Non, non ne discuto, nel senso che ognuno di noi può avere una, una personalissima opinione, opinione politica. Ah, certo. io, però, io però registro semplicemente eh, il dato di fatto eh, odierno. Eh, io penso che parlare di destra e di sinistra oggi eh, è assolutamente... Non dico marginale, ma quasi insignificante, perché di fatto non esiste né una destra, non esiste ancora peggio una sinistra, se non eh, dei pulviscoli eh, sia a destra che a sinistra, che poi veramente questo, eh, questa terminologia secondo me ormai è anacronistica. E anacronistica lo dimostra il fatto che mh, siamo entrati come, come quando Hegel definiva la filosofia di Schelling eh, e di Fichte, eh, dove eh, tutte le vacche sono grigie, cioè non c'è più alcuna distinzione. Lo dimostra il fatto di, eh, della formazione di un governo, il governo Draghi, che non è altro uh, che ha, ha rappresentato e ancora rappresenta un ammasso informe di potere. Questa è l'espressione del governo Draghi, un ammasso informe di potere, di un potere che eh, era un potere finanziario di un potere che ci hanno fatto il lavaggio del cervello come l'unico salvatore in grado di poter far uscire l'Italia eh, da una situazione disastrosa. Io voglio ricordare, perché lo hanno già fatto tutti i giornali, le televisioni, eh, sia quelle libere, sia che, quelle con, con il bavaglio. Doveva fare tre cose, Draghi, dicono ce lo aveva anche detto il Presidente della Repubblica. Uno, affrontare la questione pandemica. Allora, sulla questione pandemica, fermiamoci un attimo, sulla questione pandemica è stata affrontata la questione pandemica con un colpo di spugna autoritario, illiberale, anticostituzionale e certamente se questa era ovviamente eh, come dire, ciò che covava sotto eh, Draghi era l'unico che potesse in qualche modo rappresentare quello che già era in atto eh, perché Draghi non si è inventato nulla cioè la deriva anticostituzionale antilibertaria di fatto non è che l'ha inventata Draghi ma è diventato lo strumento importante rappresentativo per poter effettuare una cosa del genere ora eh, io credo che il Parlamento era già stato svuotato prima prima ancora che arrivasse Draghi, già c'erano i segni di un Parlamento che annaspava. Con Draghi, proprio perché rappresentava eh, questo ammasso di potere informe, ecco, era l'interlocutore naturale per dare questa fisionomia alla nostra democrazia che io dal mio punto di vista non è tanto la libertà di espressione che ci stiamo facendo, che ci stiamo confrontando qui o in altri, o in altri posti, e eh, la libertà di espressione viene a mancare, viene a mancare la libertà di scelta, viene a mancare la libertà dell'individuo. No, però perdona, ti interrompo, nemmeno qui c'è libertà di espressione, perché noi non abbiamo le utenze di alcuni canali grossi, altri sono stati bloccati e censurati. Pure però su... ecco, alla fine della trasmissione non penso che ci arriveranno i carabinieri e, e, e ci verranno ad arrestare. E... Io mi riferisco invece a questo tentativo, eh, come dire, eh, molto infimo, eh, di ridurre le nostre libertà con strumenti, eh, come dire, eh, moderni, se volete anche eh, contemporanei, in questo modo. Ma voi potete comunque parlare, voi vi esprimete, però nei fatti. Qui Il Parlamento non ha discusso nulla, perché il Parlamento non ha avuto mai la possibilità di discutere nulla, compreso il PNRR, perché anche qui è un piano che il governo e i suoi ministri sono stati e, e li hanno, o, come dire, lo hanno composto sotto dettatura da chissà quale altra forza eh, e, e altro ammasso di potere. E, e quindi è stata una cosa facile facile perché non è che c'è stata una la pandemia la poteva risolvere così come l'ha affrontata Draghi chiunque, chiunque avesse un barlumo di antidemocraticità e, e un Draghi, e Draghi e incarnava esattamente questa espressione. Due, la questione economica della questione economica viva Dio, io penso che Draghi non ne abbia indovinata una, dicasi, una sola riforma che abbia dato un po' di ossigeno alla classe imprenditoriale, alla classe media, alla classe operaia, se, se dobbiamo proprio utilizzare questi termini perché di fatto le bollette sono cresciute non per colpa della guerra, perché anche questa qui è una favoletta le bollette sono cresciute perché durante il governo Draghi, dove la guerra non c'entra niente, per incapacità conclamata di Draghi e di chi ha sostenuto le politiche di Draghi. E questa è la situazione. Lo spread è cresciuto non in forza della guerra, ha certamente contribuito. Ma faccio notare che lo spread già era in ascesa prima ancora della guerra. La questione della, per esempio ehm, del gasolio, della benzina, eh, non si capisce perché rispetto ad altri anni dove adesso il barile del petrolio è di gran lunga inferiore a qua, al costo di eh, 5, 6, 7 anni fa e eh, la benzina schizza a 2 euro due euro perché perché evidentemente c'è una mancanza di controllo una inesistenza della, della classe diciamo politica terza questione appunto il controllo sul pil sul prodotto interno lordo mai con eh, in altri governi si è eh, avuta una riduzione del prodotto interno lordo perché l'aumento che c'è stato, non è che c'è stato l'aumento iniziale quando è intervenuto Draghi per merito di Draghi, ma perché i meccanismi capitalistici del sistema capitalistico è completamente, sono completamente diversi. Questo per dire che cosa? Che meno male che il governo Draghi è finito. Ora, cosa ci aspettano? Ci aspettano le elezioni. Io dalle elezioni non mi aspetto Onestamente nulla. Ci sarà un'ulteriore confusione sia a destra che a sinistra proprio perché è da un punto di vista ideologico, è da un punto di vista proprio concreto. Non, non vedo alcuna, a, alcuna eh, come dire, distinzione perché non è possibile. Fino a, fino a qualche settimana fa questi qua erano tutti d'accordo sulle politiche scellerate che questo governo ha presentato e che tutti hanno votato a cominciare della riforma per esempio della scuola che è un mostro obbrobrioso di cui non si capisce nulla e c'è stato l'avallo di tutti i partiti, Lega Forza Italia PD e, e chi più ne ha più ne metta, una riforma da vomito questo nel considerarla proprio con uno volendo essere proprio eh, come dire molto generoso, quindi noi l'avevamo già anticipato, mi ricordo in una trasmissione con Giuseppe Amenta, quando si ventilava, prima ancora dell'anno del, fa, forse eh, eravamo in piena pandemia, eh, si ventilava l'ipotesi di un governo Draghi, 2019, dicembre 2019, ancora, e gennaio Era anche che il governo Draghi eh, non ci fosse. E poi chiudo, chiudo. Il governo Draghi non si è dimesso per una crisi causata dai loro stessi partiti. Il governo Draghi si è dimesso perché Draghi gli è sfuggito il controllo totale perché Draghi comunque aveva la maggioranza in Parlamento per poter tirare ancora avanti fino alle prossime elezioni. Draghi ha visto a mala carpaglia, come diciamo noi, e sa la verità è questa. Se ne è andato perché non gli hanno dato la presidenza della Repubblica perché lui aspirava alla presidenza della Repubblica. Non l'ha voluto il Parlamento, non l'hanno voluto i suoi stessi partiti, non l'hanno voluto adesso, e lui dice: È meglio che io, ma la faccio la larga, perché altrimenti la mala comparsa che ho e che ha accucchiato in questo anno e mezzo è stata una cosa dirompente non soltanto per la politica ma ne piangeremo soprattutto noi le conseguenze. questa però... Allora, prima di passare la parola a Piero Libera, due cose. Uno vorrei dirti che devo andare pure in cerca di immunità, oltre alla presenza della Repubblica, eh, a ricoprire l'incarico di Sassoli, l'eurodeputato del PD morto, eh, che gli è stato sfilato da un'altra candidata e poi ha chiesto la presenza della Nato anche questa carica è ricoperta da immunità e, e viene da chiedersi perché questa ricerca di immunità eh, da processi giudiziari uno giustamente se lo chiede e quindi diciamo che ci sono tanti altri motivi su cui indagare ma io uno lo voglio proporre secondo me uno dei motivi determinanti era che stava crescendo una forte opposizione nel paese, non in Parlamento e la preoccupazione è che da qui al 2023, con una forte crisi economica che si prevede per ottobre novembre in poi, eh, questa nuova opposizione che non ha nulla a che fare con la destra e la sinistra, potesse prendere piede. Quindi hanno anticipato i tempi in maniera tale da soffocare questa opposizione sul nascere. Io ho questa idea, ma mi posso anche sbagliare. Eh, Piero, io eh, ovviamente eh, ti do tutto il tempo per rispondere a salvo, però prima c'è un utente che ti fa una domanda così magari mettiamo un po' di argomenti buonasera a tutti, a me sembra che l'avvocato faccia l'errore di cadere nella divisione destra-sinistra dimenticando gli abusi anticostituzionali fatti dal governo Draghi con la finta opposizione della Meloni sono tutti manovrati dall'elite massonica e collegata alle multinazionali così ti suggerisce, che ne pensi? ti ha scritto una minchiata Fare, eh, sostenere pure la finta opposizione alla Meloni mi sembra una fesseria e poi su queste mega elite massoniche dobbiamo dire facciamo i nomi e cognomi è vero che ci sono dei grossi eh, fondi internazionali ne conosciamo di alcuni nomi che ci sono delle grosse organizzazioni che mettono insieme come il Bilderberg, personaggi che determinano l'economia internazionale. Ma pensare che sia tutto eh, un complotto a danno dell'umanità, francamente, mi sembra di esagerare. Per quanto riguarda le riserve che dicevo prima, noi viviamo un Parlamento che nel corso di questa legislatura non è riuscito a eleggere nessun parlamentare né alla carica di primo ministro né alla carica di presidente della Repubblica, ad eccezione del fatto che è stato rieletto il presidente uscente. Quindi viviamo in un momento in cui veramente il Parlamento, su questo condivido con quello che diceva Carcò, è assolutamente spogliato di autorevolezza, ma è un Parlamento libero dove... I suoi rappresentanti non sono liberamente scelti dal popolo, ma sono nominati dai quattro o cinque oligarchi che scrivono le liste in ordine eh, di simpatia o di altri interessi. E oggi addirittura nella quota, nella quota proporzionale bisogna mettere come se fosse ci si fosse seduti a tavola e per buon galateo un uomo e una donna una donna e un uomo in maniera alternata senza nessuna valutazione sulle proprie capacità eh, professionali culturali intellettivi questo è il peggior parlamento della storia della repubblica italiana ricordiamo lo ricordo a tutti l'italia fino adesso è una repubblica parlamentare cioè dal parlamento promanano tutti i poteri o parte di essi. Certamente l'indizione, l'indicazione di un governo, di un presidente del Consiglio è certamente quello del presidente della Repubblica. Questi giovanotti del centrodestra, pur avendo 450 voti di grandi elettori, ve lo ricordate, bastavano gli ultimi 54 voti per eleggere un presidente della Repubblica, non ci sono riusciti. Oggi si candidano a governare il paese. Sul tema dell'immigrazione ma quando qualcuno dice non è giusto che tutti i flussi immigratori da quella disgraziata Africa si riversino sulle coste italiane condivido. Quando si dice aiutiamoli a casa loro condivido quando però non si fa nulla per aiutarli a casa loro non condivido più perché le regioni la più ricca regione d'Italia è la Lombardia poi segue il Vene, il Trentino la Liguria, ma non hanno speso una lira in progetti di cooperazione verso l'Africa la regione che ha partecipato di più lo sapete qual è stata? Una delle più povere, la Sicilia la, la regione siciliana ha contribuito a costruire un ospedale in Burundi lo dico perché sono di parte ma perché me lo ricordo quindi si può aiutare a casa loro il problema rimane lì, ma lo si vuol fare e se non lo si fa quando si governano le regioni più ricche d'Europa volete farmi credere che lo farete invece quando governerete l'intera nazione stento a crederci io giudico le persone no, generalmente non solo per quello che dicono, anzi spesso con l'età sempre meno per quello che dico gli giudico per quello che fanno e quindi alla luce di quello che è accaduto e sta accadendo sono sempre più fermo nelle mie riserve verso questo attuale centro-destra sul governo Draghi mantengo la barra a mio avviso doveva completare la legislatura per cercare di portare a termine almeno questo mega piano di finanziamento pubblico certo Bisognava fare ancora tanto, le cose che sono state fatte sono state anche pochine. Ma non è semplice quando a un certo punto, nella vita del governo, tu hai all'interno due forze che ti remano contro. Un giorno sì e l'altro pure. Eh, il mondo salviniano sparava contro la Morgese, e dall'altro lato, il, anche il movimento 5 Stelle, che poi è arrivato fino a deragliare per una lotta intestina tutta interna loro, perché si dovevano giocare, il primato fra Di Maio e Conte, alla fine dalla loro lotta ne è venuto giù tutto il governo. Ma può essere anche vero che Draghi ambisse a fare il Presidente della Repubblica, non lo so, lui non, non, non lo ha mai ammesso pubblicamente, se mi dite la moglie sì, in un'intervista la moglie l'ha detto. Ma eh, le mogli mica sono depositarie le verità dei mariti, spesso delle bugie. E Se mi chiedete, per te Draghi sarebbe un buon presidente della Repubblica? Alla luce dei player attuali non sarebbe certamente il peggiore io vorrei che ritornasse in Italia la libertà in politica, almeno la libertà del voto, perché se si ritornassero a riformare quelle agenzie di formazione all'interno dei partiti, se tramite un controllo esterno dell'elettorato tramite il voto, interno della dirigenza dei partiti che spinge le personalità che ritengono più capaci si possa migliorare questo quadro parlamentare che è scaduto, è decadente il, il meglio della società non coincide più con la classe dirigente dei partiti, cosa che prima invece accadeva anche le più importanti figure editoriali, intellettuali nel mondo dell'università si riconoscevano in qualcuno dei partiti che componevano l'asse costituzionale e la prova è presente e chiara nelle cifre quando escono i numeri ad ogni elezione amministrativa, regionale, nazionale. I non votanti è l'unico numero che continua spesso a crescere e ormai ad avere cifre importantissime. Alle elezioni amministrative di Palermo, che non è il comune di Rocca Cannuccia, sei palermitani su 10 non sono andati a votare. Quindi quando addirittura il partito degli estensionisti è la maggioranza, bisogna preoccuparsi sulla qualità di questo prodotto, che nessuno è gratuito il voto, si può andare a votare gratuitamente, le persone non vanno più e non si riconoscono più in nulla. C'è una crisi di partiti lideristici che forse non piacciono più, il più grande, il primo della seconda repubblica fu quello di Berlusconi con Forza Italia ma oggi tutti i nomi dei partiti riportano nel simbolo, nel simbolo il nome del loro leader quindi eh, si è secondo me diffusa un elemento patologico della democrazia perché un partito dovrebbe rappresentare dei valori, degli ideali, dei contenuti programmatici il partito non è fatto dal leader queste cose le abbiamo viste in altre forme di uh, governi a Cuba, le abbiamo viste nel Sud America, ma non le abbiamo viste in paesi occidentali, quindi io oh, continuo no, a avere... Su questo, su questo Piero perdonami, solo, solo un appunto, eh, allora è un partito deve per natura eh, avere un leader perché altrimenti non vostra... sarebbe stato Almirante per il Movimento completo, così mi cioè, non, ci stato, non ci sarebbe stato la Malfa per il Partito Repubblicano, non ci sarebbe stato Nenni per il Partito Socialista, non ci sarebbe stato Moro per il ah, PRES. Anche all'interno di queste grandi partito. scuole di partito vi erano anche posizioni diverse rispetto a quelle maggioritarie vi erano minoranze all'interno dei partiti che esprimevano posizioni culturali diverse, differenti, ai tempi di Almirante c'era Rauti, era, aveva un'altra visione, nel partito socialista c'erano altre sensibilità, così in quello comunista, figuriamoci nella democrazia cristiana. Oggi in ogni partito sembrano monolitici, pensiero unico e stai attento ad andare contro il tuo leader perché il vero potere del leader sta nella candidatura non ti mette non ti candida nel parlamento questo si sta verificando forse il partito che sembra quello di avere una gestazione più democratica sembra il partito democratico che non si capisce che cos'è se è un partito che guarda all'elite o se è un partito di sinistra e dovrebbe guardare alle fasce sociali più deboli, ai poveri, ai lavoratori e sembra che non non sia il vero protagonista di quelle tematiche, ma secondo me il problema dei problemi è nella legge elettorale. Se noi vogliamo ripristinare i diritti e le libertà del nostro Parlamento, dobbiamo cambiare il sistema di reclutamento dei parlamentari, prendere ciò che di buono magari c'era nella prima Repubblica e correggerlo con i correttivi che sono via via arrivati mettere delle soglie di sbarramento per evitare la frammentazione ritornare ad una multipreferenza ma lo vedete anche nei comuni a livello locale il 90% degli eletti sono operatori di patronato ma può oggi pensare no no ti correggo a Militello vanno molto di moda gli infermieri ma, gli fa, e ma e può oggi storici. pensarsi che il rappresentante di un popolo sia quello che abbia più forza anziché più cultura. Può pensarsi che oggi il rappresentante del popolo sia quello che sbriga le attività bagatellare, come dici tu, l'infermiera, le bonus, cambia dicembre, la padella, o sia quello che invece conosce il funzionamento di un bilancio di un PEF di una programmazione eh, organica del, del personale che si occupi di progettazione dei lavori pubblici. Questo è oggi il tema e anche là a livello locale va aggiunto la possibilità al cittadino di votare per il suo front office quotidiano, che può essere l'infermiere, può essere l'operatore, del ma dargli la possibilità di esprimere anche una preferenza verso una personalità che magari non conosce però lo stima per quello che scrive, per quello che pensa, e per la professione che fa. E la decadenza è arrivata a tutti i livelli. Signori miei, oggi in Consiglio Comunale a Catania io ho visto presiedere un'assemblea dove il presidente dell'assemblea era vestito come me stasera, con una maglietta. Nella giacca, nella camicia, tantomeno la gravata. Quindi se non si ha questo senso e istituzioni a parte i colori dovrebbero rappresentare la volontà popolare. È come immaginare... Un avvocato o un giudice, che il giorno dell'udienza si presenta con la maglietta senza la toga, ne verrebbe Vabbè, meno su, la su questo Di questo proprio no, L'abito non va al modo, dai. Eh, ah? Questo è il minore dei problemi: l'abito no, no, non va al questa è modo. la rappresentazione del problema. I 5 Stelle è, vestono tutti giacca e cravatta. È la rappresentazione del problema. Sì, ma dico i 5 eh, Stelle vestono tutti giacca e cravatta. Non quindi. sono d'accordo. È vero che l'abito non fa il monaco, ma un buon monaco è sempre un abito. E quindi, là sta la cifra. Manca persino il loro, che vorrebbero rappresentare l'istituzione, e il rispetto verso l'istituzione. Eh, Piero, allora. giustamente noi veniamo da una formazione politica, quindi quando tu parli in questi termini, su molte cose ci troviamo d'accordo, però poi io ti dovrei provocare dicendo ma in tutto no. questo discorso che hai fatto tu cosa c'entra Draghi perché Draghi non viene da nessuna formazione politica non, non, ha fatto un percorso, non è stato votato dai cittadini eh, non è... eh, arriviamo sì. appunto al, al paradosso che le forze politiche esprimono personalità che non hanno il presigio e la capacità per poter condurre un governo e viene preso da fuori e sono, sono votati in pietra tutti ma voglio dire, noi ci dimentichiamo quando eh, per anni abbiamo avuto Mario Monti, commissario eh, componente della Commissione europea, e Mario Monti venne eletto sia un governo non indicato, sia un governo di centro-sinistra, che un governo di centro-destra. Mm. Perché queste figure arrivano a occupare questi ruoli? Era mai pensabile ai tempi della Prima Repubblica, quando nelle file di quei partiti fiorivano gli scienziati e gli intellettuali oggi il meglio della nostra società non è coinvolta in politica ne rimane fuori totalmente fuori in consiglio comunale a Catania parlo di Catania non perché sono di Catania ma per dare per prendere esempio paradigmatico non siete più nessun professore universitario non vi dico quanti c'erano prima ogni area politica il Partito Socialista, il Partito Comunista, il Partito Repubblicano, il Partito Radicale, il Partito Comunista, avevano un'area accademica di riferimento. E quell'area accademica non serviva per sbrigare clientelismo, serviva per migliorare la proposta politica. Oggi non c'è più. Quindi è vero, poi noi oggi ci troviamo in questi luoghi che ci inventiamo, perché comunque ancora la libertà di opinione esiste e il nostro diventa uno sforzo ma è anche uno sforzo improbo quando le istituzioni sono mal congegnate che attraverso la selezione del voto noi non eleggiamo più un politico ma spesso eleggiamo una persona che più delle volte è gestrice di un apparato di potere ed economico attraverso il quale riesce a tenere consenso e a Catania ne abbiamo ma, capito, ma tu parli della legge elettorale, ma nei comuni comunque ci sono le preferenze. È vero che sono vincolate a maschio una a donna. La monopreferenza, la, sì, l'uomo e la donna è la più grande minchiata. Sono d'accordo con te minchata. pure, però dico, e ci noi, sono due preferenze. Dobbiamo inventare le quote rose. Sì, io, io, no, credo, io credo fare. che bisognerebbe... Dico, fammi finire e ti do la parola di nuovo. dico sono d'accordo con te sul discorso che la legge elettorale ha influito moltissimo al decadimento della classe politica, soprattutto a livello nazionale. La, forma, la risposta la, crea, la, la risposta crea la classe politica. Certo, e quindi non sono d'accordo, ma la popolo. risposta non è, è il il proporzionale. Secondo genetico. me, secondo me bisognerebbe tornare ai collegi uninominali, tutti senza quote proporzionali <ride> e senza nemmeno sbarramento. Tu hai un collegio e te lo conquisti tu se poi venire dall'area della testa. Posso aggiungere una cosa. No, eh, però che... scusate, scusate. Voi potete dire quello che volete, ma no, fatemi un esempio. Moderatore, moderatore, devi No, no, no dico, dico no, no, no, ma io Esprimiti. Io sono il moderatore, va bene, ma non Un moderatore impango. dittatoriale, allora. <ride> va bene, faccio... Vedete, allora, vedete, sì. vedete che al contrario, siete voi che non mi state facendo parlare. Bene, cioè, bene, io, io ho ascoltato il religioso... Solo una cosa, solo una cosa. No, no, salvo, fammi finire eh, di dire come... quello che devo dire e poi vi ripasso la parola e come oh, ho fatto una parola, fino adesso io, una a Piero. io ascolto il religioso silenzio il vostro pensiero. Poi, ah no, non riesco Piero, a imparare, ci vogliamo troppo bene. Piero ha finito, Piero ha finito e quindi io sto intervenendo. Poi se il mio pensiero magari è errato, ma forse anche stupido, idiota, lui lo può correggere come preferisce, ma fa no, ho l'impressione che stiamo dicendo tutte e tre le stesse cose. Sì. Ma e... questo l'ho detto perché veniamo da una tradizione politica, non siamo improvvisati, quindi giustamente ci accorgiamo che la politica è decaduta è vero, cioè, si vede nel comune di Catania si vede nel comune di Militello si vede al Parlamento Nazionale è, è ovvio questo fatto mi chiedo se la gente ne abbia coscienza perché ci sono stati un, un milione di problemi seri a Militello tu vedi la platea di Facebook delle persone che si è infiammata perché le macchine a Santa Maria parcheggiano e non si può passare cioè, que questi sono i problemi capite? c'è cioè, un aumento delle mortalità una crisi economica pazzesca o di lavoro che si perdono un degrado e il problema sono le macchine che non, non sono posteggiate in male a Santa Maria, cioè, quindi c'è un problema anche della società civile che non riesce più a, a, a capire <ride> il mondo dove sta andando i problemi che veramente ci sono. Allora dicevo, l'unino e poi ripasso, non so chi dei due, fate a sorteggio, vedete chi di vuole parlare per prima. L'uninominale senza sbarramento permetteva sia un confronto diretto tra posizioni diverse che potevano essere in Italia rappresentate dalla destra e alla sinistra, ma anche la possibilità di, del nascere di un'area indipendente, di una terza via, di una terza posizione, perché se era forte in un collegio si poteva imporre, magari a livello nazionale no, non solo, quello diventava il deputato di un territorio. Ed era sensibile ai problemi di quel territorio perché, se no poi non riprendeva i voti la seconda volta che si candidava. Quindi era costretto ad aprire le sezioni, a dialogare con la gente, a fare politica e non nell'interesse di, di, della sua cerchia di amici perché doveva prendere i voti di un intero collegio, quindi doveva fare gli interessi dell'area. Quindi, secondo me, bisognerebbe ritornare all'uninominale senza proporzionale né sbarramento. Allora. Mh, Piero volevi intervenire voglio, tu. Voglio dire, voglio dire questo, no? vai voglio, tu salvo. Voglio, e poi... voglio dire questo, il mio sarà un intervento breve più che altro eh, proprio dialogante. Eh, io credo che eh, la politica, quando si nutre di tecnicismi, quella è la morte della politica. E lo abbiamo visto con Monti eh, e ce ne ha dato prova, una prova eccellente il governo Monte eh, del suo tecnicismo. Lo abbiamo visto adesso con Draghi, eh, un altrettanto tecnico, eh, che però non, si, non passa no, dalle forche caudine della, della politica. Allora, il politico, giusto o sbagliato, creteno o meno creteno, si deve comunque mettere a disposizione dell'elettorato. Cioè, deve essere l'elettore che, scientemente, dà il voto a X o a Y, a Carcò o a Lamenta, o a, o a Piero, o a chi che sia. Eh, ma il passaggio deve essere necessariamente dalla politica. Dopodiché possiamo discutere dei, eh, della, della, mh, della questione elettorale, eh, del sistema elettorale. Io sono d'accordo con, con Piero quando dice che in realtà i partiti hanno... Ah, hanno smesso la loro funzione, non si capisce più bene che cosa i partiti rappresentino più. Quindi sono perfettamente d'accordo che i partiti hanno perso quella funzione ehm, di, eh, di selezione della classe dirigente, perché era all'interno che avveniva la selezione. Ed è vero quando dice che nel comune di Catania negli anni 80, negli anni 70 c'erano Fior fiore di docenti universitari o comunque di intellettuali, di persone che in qualche modo non avevano bisogno di andare a togliere il catetere azza più puzza per, per farci un'idea. No? Ecco, ma anche questo però è colpa di che cosa? È colpa di un sistema che non riesce a riformarsi. Eh, voglio puntare una questione sulla scuola. La scuola ormai che tende, a Preparare semplicemente dei tecnici dove non c'è più, per esempio, una cultura umanistica. Noi siamo, siamo umanisti, c'è poco da fare. Allora l'obbligatorietà di formare tecnici per forza tut, tutti economisti, tutti, eh, tutti finanziari, tutte a banca dobbiamo andare e eh, tutti ingegneri. Non, non, purtroppo non è così che funziona la realtà e in Italia sta succedendo anche questo eh, il ministro Bianchi che ci parla della scuola affettuosa eh, eh, ma io la definisco una presa per il culo affettuoso invece nei confronti dei, degli insegnanti, nei confronti degli studenti e nei confronti della società. Dopodiché la legge elettorale, io sono per esempio, io ero un eh, un acerrimo nemico del sistema proporzionale. Ahimè, in questo momento più che mai occorre un sistema proporzionale, perché proprio nel sistema proporzionale con, de, con le preferenze che la gente comincia ad avere, a cominciare a fare selezione del, del personale, ecco, utilizzando un'espressione eh, aziendale. Questa, eh, secondo, sì, salvo. Se secondo selezionerà... il mio modestissimo, modestissimo parere, selezionerà di più, più infermieri e più... Aggiungo, vorrei... Aggiungo. Ma no, io non penso degli infermieri, poi, cioè, vuol dire, poi alla fine, ma, sai, allora, quando si selezionano gli infermieri, Giuseppe, però diciamocela tutta la verità, cioè è anche colpa eh, della stessa società, chi, cioè dire, alla fine, lei perché la politica non riesce a dare risposte, perché Sazza sa, Giciuzza deve chiamare l'infermiere che ha bisogno di cangiare ciò catetere e l'infermiere che ci chiama è disponibile e ci va subito, mentre invece se deve chiamare la cooperativa gestita dal comune o dall'ASPE ci arriva dopo tre settimane, è chiaro sì. che Sazza Giciuzza si nutre dell'infermiere, Giuseppe. Quindi è un sistema che è ormai incancrenito è un sistema incancrenito. Quindi, o si fa la rivoluzione e non siamo in grado di fare la rivoluzione. Completamente. Oppure dovrebbe, in qualche modo, eh, esserci una specie di tsunami elettorale di cui, però, c'è bisogno di una grande maturità della, della gente. Degli italiani ce l'hanno questa maturità. Io dubito fortemente, perché mai siamo, siamo colonizzati, nel vero senso della parola, anche a parlare anche ad esprimere concetti siamo colonizzati La, non c'è più una nostra visione dopodiché mi taccio io, eh, no, io vorrei dire una cosa prima che ci lingiano gli infermieri avrebbero anche ragione noi non ce l'abbiamo con tutti gli infermieri ci sono infermieri magari che hanno una preparazione politica ed è giusto che eh, ambiscano a qualunque tipo di ruolo politico per carità se si guardano anche politici del passato non tutti sono stati professori universitari ci sono stati grandissimi politici eh, che sono stati operai, gente nemmeno laureata. Craxi, qualcuno può dire qualcosa sulla sua onestà, ma nessuno può dire nulla sulla sua preparazione, non era nemmeno laureato. Quindi, eh, non, eh, io non... lo assorgerei anche dal punto di vista della sua onestà. Vabbè, dico qualcuno può dire. Dopo, eh. Sì, salvo, io dico qualcuno può dire qualcuno, magari dirà un'altra cosa. Per carità, anche io l'ho rivalutato parecchio, Craxi. non è questo il punto. Quello che voglio dire è che, però. Eh, giustamente noi viviamo da una situazione nel nostro paese in cui c'è un consiglio comunale che è composto interamente da medici, infermieri e eh, OSS quindi è un'anomalia che giustamente ti eh, fa riflettere ma dove è finita la politica anche perché questi infermieri li, o questi operatori sanitari in generale non li hai visti fare proposte politiche, li hai visti solo cercare di raccogliere voti quindi giustamente ti vengono questi dubbi, ma non ce l'abbiamo ovviamente, tutti i mestieri sono nobili e importanti vai Piero sulla bontà del sistema proporzionale io voglio ricordare un po' di storia, perché ce ne siamo dimenticati prima del fascismo il terreno fu preparato da no, un continuo alternarsi di governi, sono i famosi governi giuriti l'Italia per circa 40 anni e l'instabilità di quei governi era proprio dovuto a un sistema elettorale uninominale la bellezza del sistema proporzionale con le multi preferenze sta proprio nella capacità di selezionare dal basso proprio dei territori le figure non solo attraverso la personalità del candidato ma lasciando anche il la possibilità, alla classe dirigente di un partito tramite, tramite le multipreferenze quindi di raccogliere personalità attorno a gruppi che poi diventano gruppi culturali e poi si chiamano correnti. Questo è un sistema che nel bene o nel male ha dato una certa stabilità nel mondo all'Italia è chiaro non viviamo più il dopoguerra degli anni 40, c'è una nuova fase, forse viene sentito questo bisogno di stabilità governativa, andrebbe riformata la Costituzione pensando a un'elezione diretta o del Premier o del Presidente della Repubblica, ma andrebbe fatta una riforma in tal senso che ne allargasse i poteri, vedo soprattutto al modello francese, questo semipresidenzialismo, ma ad oggi una, un sistema parlamentare come quello italiano deve, non so in che modo, ma quanto prima togliere questo potere oligarchico che è in mano ai segretari di partito che nominano i loro eletti. I su questo, su questo non c'è alcun dubbio. E spesso i capilista vengono nominati non perché sono i più bravi, devono fare i ministri, devono poi occuparsi eh, del cipe, devono scrivere legge finanziaria. spesso i capilista soprattutto succede nelle regioni più periferiche, sono personalità che hanno ricchezze o rappresentano potentatiche economici importanti e sono in grado di fare regali ai partiti, ai leader locali e ai leader nazionali che le conferiscono le prime posizioni. Nessuno. Dov'è la magistratura? Ma, ma scusa, ma in questo in non ha nulla... nulla. Su questi... Ma questo non ha nulla a che fare né con i collegi uninominali né con le preferenze. Questo è il, po il potere che, appunto, come dici tu, si è dato ai capi di partito di scegliere eh, allora, le persone. Sì, prima, sì, un, un capo sì. di partito, perdonami, mm. se prima sceglieva un imbecille, quell'imbecille non veniva votato in un collegio uninominale, quindi non, non è il problema dell'uninominale o del proporzionale che comunque è un sistema elettorale degno e proporzionale, nessuno lo vuole Ma demonizzare. Dire, un è questo sistema oh, elettorale oh, che oh, fa schifo, oh, è quello oh, attuale. attuale. Un sistema elettorale deve anche sapere interpretare il suo strato culturale del suo popolo, un sistema certo. no, nominale, no, maggioritario, chiamiamolo così, va benissimo negli Stati Uniti dove da quando si sono fondate si sono sempre contrapposte due culture quella conservatrice e quella democratica, non è la storia della Repubblica Italiana che nasce proprio attraverso sensibilità culturali differenti dove noi avevamo un partito popolare, poi democrazia e cristiana poi avevamo il più alto eh, partito comunista dell'Occidente e di lì altre culture quella liberale, quella repubblicana quella di destra, queste culture nel bene o nel male, oggi continuano ad essere presenti. L'unico partito. Che, questo è un paradosso della storia italiana che non riesce più a riemergere il Partito Socialista. Ed è, questa è una cosa incredibile, io non mi riesco a spiegare. Ma le altre culture sono a vegge, vive e vegete. Forse il vero cambio di marcia si avrà quando un giorno si presume forse Italia deciderà di tirare le cuoia perché è legatissima alla personalità del suo leader e forse finalmente tutti avranno buon senso di eh, ricorreggere eh, queste leggi. Ti saluta, oggi? Non ti credo. saluta un socio di PIF, so Partite IVA, il partito mm. delle partite IVA. salvo vuoi replicare no no io, te l'ho detto prima cioè stiamo dicendo alla fine eh, tutte e tre eh, le stesse cose con sfumature diverse eh, io condivido l'analisi di, di piero cioè non, non c'è dubbio che eh, il fenomeno o oh, analizzato e questo non c'è dubbio anche che tu ha, abbia ragione Giuseppe con, quando ti fai riferimento a queste altre situazioni e, e non c'è dubbio che ci deve essere un ritorno alla, al passato al proporzionale perché sai cosa è successo perché adesso eh, almeno con le preferenze se c'è qualche prequovo Almeno si può tirare visto che è forte o percuo, si può tirare anche, che so, uno che riesce. <ride> che riesce a diciamo, diciamo, a, a come si dice a, a pensarla. Quindi, sta di fatto che siamo in un sistema politico mai incancrenito. Quindi, questa è la situazione, ma. Penso che possiamo anche chiudere perché bene o male abbiamo fatto un po' la situazione, magari rimandiamo a future discussioni, tanto Piero è disponibilissimo, basta dirglielo prima che verrà di nuovo. Io sempre, Sicuramente potete essere anche più polemici e più cattivi. Eh, noi, sicuramente abbiamo... sicuramente siamo d'accordo tutti e tre, che, e penso così come noi tre, la maggioranza degli italiani, che è una cosa vomitevole che i capi di partito scelgano i propri questo siamo d'accordo tutti quanti questa quindi. trasmissione nel bene o nel male rappresenta comunque un momento di dialogo di confronto e tramite i nostri dialoghi i nostri confronti qualcuno di noi raccoglie qualcosa dell'altro e viceversa questi momenti di formazione di dialogo e di confronto non ci sono più nella società non ci sono più né a Militello né a Catania dove si ci si attiva a fare attività politica sostanzialmente quando si va alla ricerca del consenso e si lega ormai i gruppi attraverso scambi do ut des ma non c'è più una condivisione di visione di ideali io sto in quel partito perché mi rappresenta, a prescindere da quello che mi possono dare. Cioè noi siamo all'anno zero. Io ti dico una cosa, io ho militato nella Lega fino a una settimana fa, ma in tre anni non è mai stata organizzata un'assemblea pubblica dove i dirigenti venivano chiamati a dire la loro, a confrontarsi. Quindi venivamo tutti quanti considerati dei grandi o piccoli portatori di voti, utili solo al momento del consenso. E quindi se questo atteggiamento lo fa la Lega, lo fa Forza Italia, lo fanno tanti partiti, tanti, tantissimi, tantissimi, non è scaduto un singolo partito, è scaduto un sistema, è decaduto un sistema. Esatto. Per pensare di eh, riformarlo, di cambiarlo, servono necessariamente non solo uomini diversi servono leggi e strumenti diversi altrimenti gli uomini diversi non potranno arrivare ma il problema di fronte è è... ma questo io dico è... una, cosa, scusa una cosa ma si deve fare una legge regionale che impedisce a chi è il proprietario di una clinica privata di poter concorrere ad un'elezione regionale queste sono le scelte di coraggio che dovranno fare la futura oggi noi vediamo che ci sono rampolli di quelle famiglie che sono i proprietari di cliniche convenzionate con la regione e gestiscono migliaia di consensi e milioni di euro pubblici e tra loro poi partono gli infermieri, gli operatori Osa, i medici e spesso poi il personale amministrativo sono i parenti dei consiglieri comunali eccetera ma se noi vogliamo anche restituire quella par condicio elettorale affinché tutti possano partecipare deve lavorarsi anche in tal senso sì l'unico stai... problema è con questo dobbiamo veramente chiudere eh, per non annoiare troppo insomma i nostri aspet... telespettatori che eh, di solito hanno tempi di un'ora è... ho l'impressione che sia saltata la linea no no eh... Sì, no, dico, di so non voglio nemmeno, per poi mi rimprovo, non faccio trasmissione troppo lunga, quindi mi devi perdonare. Il problema di fondo di quello che dici è vero, è che queste leggi li dovrebbero cambiare le stesse persone delle quali noi abbiamo una cattiva opinione per manifesta incapacità di legiferare bene, e quindi è un po' il cane che si morde la coda. Chiudiamo con questo saluto, presumo, di un amico tuo, Piero, Gianfranco di Bartolo, buonasera a tutti, all'amico dottor Liber io non l'ha detto nessuno in trasmissione eh? Quindi no. in guida la tua trasmissione a prescindere eh, ma non l'ha detto a nessuno ma evidentemente ti seguono lo stesso spero per te non siano stalker no, no. <ride> va bene va bene allora eh, diciamo che siccome abbiamo avuto anche una buona media di ascolti eh, e io ho come l'impressione che ci sia ancora tanto da dire ci, andiamo, ci diamo un appuntamento magari a presto per eh, eh, riparlarne. Io so sempre tutto, dice. Vabbè, con queste parole, alla prossima, un Buon abbraccio. Buongiorno Gianfranco, so sempre tutto. <ride> ok. Buona serata a tutti.